Eccoci al passo 6, che è l'ultimo, quindi alla fine di tutto questo percorso, quando siamo riusciti a ritornare a sentirci ok, quindi essere incontrato con il nostro sé, io sono ok, tu sei ok, abbiamo la forza, l'energia e la lucidità per capire che il film che vivevamo prima non era il nostro film, era soltanto un film egoico, un'illusione, non abbiamo bisogno di fare tutte quelle cose per sentirci ok e quindi abbiamo la capacità, la possibilità di ascoltarci di più di capire veramente chi siamo e quando capiamo chi siamo possiamo cominciare a capire qual è il film che è veramente il nostro, quello che ci piace, quello che fa parte del nostro cuore questa è la cosa importante questo ci fa costruire la nostra leggenda personale che parte da essere fare, avere chi sono che cosa devo fare, che azioni devo fare, che quantità e qualità di azioni devo fare per raggiungere il mio avere, cioè la vita che mi appartiene, che è linea con il mio essere. Questa è la nostra leggenda personale e questo, ve lo dico con gioia e con entusiasmo, è quello che veramente dà qualità al nostro benessere, è una qualità talmente grande che lo fa diventare il nostro benessere profondo. Bene, con questo ultimo video ho concluso un po' i nostri del corso. Spero sia stato abbastanza eh, chiaro per quello che è possibile, per la sintesi. E se hai delle domande comunque puoi iscrivermi, puoi andare sul mio sito www.ennafit.it e ti ringrazio tanto per avermi ascoltato e spero di vederti presto. <ride> ciao da Maurizio, ricorda, vola solo chiosa farlo. Ciao, ciao, ciao.